Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E vi diamo il benvenuto all'ultima parte extra di Yoshi's Reward. Aspetta, dov'è la tastiera? Ecco qui. Quindi nella scorsa parte abbiamo fatto questo livello qui, stella S, uh, off camera abbiamo preso le vite e inoltre tutti abbiamo i nemici. inoltre abbiamo uh, completato il teatro. Il teatro dei ricordi, ah vabbè, tranne una canzone che è quella del.. Sì. pensiamo sia sì quella dei, del tendone dei boss. Ehm. Um, Comunque vedete i nemici, li abbiamo presi tutti, ci mancano tre Yoshi Quindi adesso, senza indugiare, andiamo subito al T.A. Al, sì, al uh, Non so neanche che cosa sia, eh, eh, so, però so che nel tendone dei boss Ci sono collezionabili Ci sono bello. collezionabili e quindi anche Yoshi I boss che hai sconfitto l'entrata vent'ora sono tornati più forti che mai, sconfiggili uno dopo l'altro Oh no uh, Ok, tanto alpone Vabbè, questo è un mini boss, giusto? Sì. Tanto alpona sì. sound 1 No, uh, Perché c'erano i ingomiti sotto? In questo lo possiamo perché saltare. ci sono i collezionabili, hai detto tu Perché è più veloce? Perché sono più forti No oh, non mi dire che sono tutti più veloci Perché se non è la cosa peggiore Pure la è un bellico Però. con il boss più difficile Un attimo abbiamo 20 di vita no non okay, possiamo quindi... tenere altra vita, come facciamo? Appunto, secondo me non, non si deve prendere tutta la vita non Mi rendo, rendo, rendo conto solo fare. ora che il è così tanto facile Vabbè, vabbè, allora, vabbè, teniamo... vabbè, vabbè, ora andiamo avanti yeah. Però scusa, diciamo round 1 mi ha dato un gomitolo, E ce n'erano ne 5 di gomitoli Non mi dire che lo dobbiamo sconfiggere 5 volte? Non ho capito No, dove ora con questo prendiamo altri gomitoli. Ah ok, ah questi sono per gli Yoshi. Round okay. uno perché il, sì, sì, okay, il so, so. rischio di no, no, un po' di un po' di un po' di pensavo un'altra cosa. Comunque, eh, i di sono per gli un sono di un po' di un po' di un po' di sono po' di un po' di che po' di che po' di un po' ti un po' di di un po' di ma noi l'abbiamo sconfitto così, abbiamo okay. usato tutto. Adesso per il momento. Vai! Sbagliate! Oh, Bonk! Easy, bro, easy! Ma wow, più facile tanto tanto. C'è tanti gomitoli però mio! Ah, ora mm -hmm. c'è lo Yoshi di bronzo. Mm -hmm platino cioè no oro e poi cioè, e noi abbiamo avuto prima quello di platino però ah no questo è aurora vabbè suppongo sia lo stesso cioè quella è l'intenzione diciamo bene prossimo cupa ciccione alla grande no è un obeso cupa obeso e questo sarà ovviamente più corto Cupobesa. della della della di Kirby vabbè grazie vedete quanto sono veloci i boss sono letteralmente più veloci Oh no, Beh, oddio. Questo era facile. Oddio, basta, basta prendere è il velocissimo. È, è troppo veloce, è troppo veloce. Pure salvi. Qua è inutile il gomito. Oh, Lo so. Ah, uh, no, no, no, no. sai. Ma no, è l'ultimo alla grande, ti ricordi? Oddio. Uh. Ma io ero bravo Che succede, che succede se, se perdiamo una battaglia? C'è la fa ricominciare, ricominciare tutto a capo, tutta l'arena. No, tra... le... il tendone. Ma interno. ce ne salva. Mo possiamo pure abbandonare e, e rifare. Certo E in Kirby, come si fa allora? Eh? Eh? Esatto, Marco. In Kirby, non ci fa selezionare. Nulla, Ora possiamo pure mettere il boss finale. Ma non dice E non ci interessa nulla. Cupa ciccione fatto. Prossimo. Hot dog, fuoco facile. Ha ah, capito? Cane caldo, fuoco facile Eh. eh. Non ho capito, fuoco facile è cosa, di cos'è una Niente. battuta Niente, è il suo soprannome Vieni qua Quando è grigio ricordatevi Sono potentissimi, vieni qua Quando è grigio soltanto, ah, immagatelo lo so. Io vado incontro al pericolo, non ho mica paura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 in effetti alle volte ti prendi solo che la. Ma, ma, non mi ha mai prende. preso sto attacco in tutta la, in tutte le volte che abbiamo ucciso. Certo. No, veramente, non mi ha mai preso. Ah, logge. Sì, ora fa i trick Dai, è troppo veloce, non è Fai ritro che mi hai in bocca lascia? Ti, così ti. Avevo tutti i gomitoli. Ora non c'è niente. Però che. Vai, poi adesso lo... corri! Che eh, si sì, lei? Sì, ok. <ride> Non che il dica... Non sei veloce, no... Ma sei tu lento. Ti avevo detto vai, inizia a fare, tu non l'hai fatto. Ora tolgiti perché fai così. Ecco, easy, quindi tanto ci voleva. Oh. L'ho finito io, io. Aspetta, io. Ok. Yes. Da, da, da, da, da, ah, anche da, da, da, perché quei boss lì sono grigi, non perché tipo sono da, livello difficoltà Probabilmente lo sono Non è un livello più. di difficoltà? No. Se invece d'argento. Questi erano marroni, quindi bronzo. Perfetto. GG. Quindi bronzo abbiamo finito. Yeeey Yoshi bronzo, usalo tu. Perché? Okay. Perché tu devi usare devi forza per quello forza quello. Quello platino. Ma se non invece. lo uso adesso. Tu lo tu usi adesso bronzo, poi argento, poi oro. Va bene. Ma quello d'oro non lo userò mai a sto punto fa niente è da collezione vai prendilo e è lì provo. non proc. mi piace questa cosa non fa niente Vabbè. ti deve piacere ma io volevo quello viola no mai bene andiamo con tanto alpone stavolta ha un casco quindi non possiamo più spanchillarla tipo boom boom Shh. no non è una risposta a caccetto Marco preferisco tipo questo <ride> Via. Ah, è oh my goodness. Buh. Che gaio. L'ho veramente colpito. Come ho fatto a colpirlo? Ok, vieni qua. Stavo no, boss no. sarà così facile, veramente. No. Aia, ah, yeah, ok, no, non così. Ma anche okay, no. Devi uccidere sì. i cosi sotto di lui. Ah, funziona pure quello. No, Pensavo funziona di... solo quello. Pensavo di doverla colpire mentre. Aia. Ah, yeah. Oh dai. Oh no. Bon. Avevi un compito, Marco. Toglierti avanti. Yoink grigio. si è grigio. Sì, grigio. Com'è l'argento, Marco? Verde? Lo so ma è strano, sembra un po' nero. Lo vedrai dopo. Yeeey. Comunque è luccicoso quello di bronzo. Hai notato? Sì, Marco, hai annotato. Hai annotato tutto. Sì, sì. Ora sì, c'è il pronto. pollo. Oh no, questo l'ho odiato, madonna mia. Aspetta, questo già era fastidioso da, da prendere Voglio un vedere conto. se sta un boss finale, tipo. Finale. Oh, no. Poi c'è un boss segreto che con, con cui puoi usarlo lo Yoshi d'oro. Kamek. No. Dai. Kamek non è mai un boss è un boss Yoshi, tranne un monto. Aia. Ah, ah l'ho preso, bene. dai un, un gioco che ora non dico. si sì, sì, per non fare spoiler. Bravo, bravo. Tecnicamente potrei fare spoiler, tanto se ne frega, non è neanche tu <ride> Non uccidio. Se, se mi uccidessi torno in azione. Sì. Allora non mi uccido. Gap, gap, ah, Non mi sembra una buonissima idea. Però tu. Quindi sei rimasto solo tu. Ah no, eccoli. Oh, ok. Wow. Bene, uccidi. Vai Marco. Tocca a te. Intanto mo fa questo ed è facile. Sta scappando, uccidi quel traditore. Bene, siamo traditore tutti il Traditore è un. è, è, è un po' da sempre. Un bolla. Per bollito, Perché si i gomitori? Perché è inutile. No, ci servono invece. Beh. Ah, stavolta ci soffia via. Oh, aiuto non possiamo tornare sulla mappa adesso. L'hai no. detto! Ma oh, perché man. ti hai ingogliato pure? Che simina, baio. Ah, ma... Ah, ma... Oh, no. Ce l'ho. Yes, ok. Vai. Io... uff voglio sto boss. Mi sa che moriamo adesso. Mi sa che muoio io. Ma ah, perché sei morto? Ok, perché così ora ho 10 minuti. Chi se ne frega della vita? che lo uccidiamo e basta. Oddio, arriva. Prendilo. Prendilo, oh. Oh, sono al tuo stesso posto. Yes. Dan, dan, Mio andando. Dan, Yeast. Dan, dan. Yeast west. Yeast eye. Mi sa che questo probabilmente sarà uno dei video più corti, no, tranne, quello, <ride> tranne quello scorso. Quello scorso, sì, è vero, anche quello era critico. Intendo ovviamente di Yoshi. Uh, comunque il teatro non lo facciamo visto che non c'è le descrizioni. <ride> vai, alla cioè, grande, vai, cupa la grande. L'abbiamo mostrato l'altra volta più o meno. Coops alla grande, ok? Cupster Cup Cup troop. Cup choop oh. <ride> Salta. Va bene, no, il mio via. sogno posso saltare le cose. Ok, ah. questo me lo ricordo, è facile. Ah! Ok. B basta basta dare. Ah galleggia perché ho preso. Galleggia perché tanto che la assoluto. Oh no, what am I gonna do? Ok si, sì, effettivamente. Bravo Marco, sei morto. Non si può così morto. Attento Che sta cosa in volte è sicuramente molto più difficile? Madonna mia, ma cosa? No, Insomma, ti volessi suicidare insieme a me No, io l'ho fatto per.. Per? Eh, la gloria Ma è vero ora, è vero. Uno, uno si deve sacrificare No, non è vero Aspettami, non prendere il gomito No Morirai Marco Appena lo decido io morirai Hai vinto Oh, you don't say? Basta. Prossimo e ultimo. O la Tendone dell'ombelico. Del mondo. Fall. No. Four. Bene, in questa sono bravo. Lui no. Lui ha fatto. Togliti. L'ho presa. Non ci credo. Colpisci l'ombelito manco vai via Vai via Man, devi andare via Vai via Marco Scappa Devi morire Mangia una bomba e poi muori e ora vieni qui No Bravo Ora puoi morire grazie eh? Non no, ho capito che questo è successo, però... Ho sputato in testa la, bo la pizza. perchè non è la Che maschio, il pianto piranha. è un bel luogo no, <ride> Muori, <ride> Invece di dire muovi, ti ho detto muori <ride> <ride> Beh, mi sembra giusto Aia Bene, non si vede muovi Sì, io, io muo voglio muovi muo muo muo muo muo Uccidiamolo Prima che non riesco più Non saltare Non Puoi saltare Puoi sfidare di nuovo questo boss? Sì, grazie Guarda, non succede niente No, muori Vuol alla fine di questa sezione beh, saremo tutti e due uno e uno Beh, ora ho 3 1 di vita Attento, salta Ora puoi morire Devi morire Versa per un po' Vedi? Ora, mi sono ora che mi sono divertito tanto e sono molto felice Distrutta Ora posso usare la gente Ci confonderemo un casino Non è vero. Quindi non capisco perché dovremmo farlo gente non è per niente simile al, al platino. Invece sì Muori Yes E comunque il tuo è Aurora, non è platino. Quindi Amo ciao stesso. Aurora Vedi che non è simile è molto più argentato. Take that. Vedi che non sono simili? Yes. No, no non sono affatto simili. Comunque, no. non taglieremo i file. Tanto chi se ne frega dura pochissimo. Sto. sto non taglieremo i file di Fail. Perché io hai cliccato tu? Idiota. Beh, ultima, è ultimo round Ultimo round con la tal talpona Tanta talpona Tanta Tanta talpona tal, Tanta talpona Tantalpa tal, tal, tal, tal. tant no. tant Tanta talpa Tantalpa Fai lo schianto veloce Grazie a Dio Scusa pensavo di essere te Non incominciare io non mi confonderei mai Perché si sì, confondete Ah lol e' così grosso Non riesce a nemmeno E mi ho spinto quella pancia Ora Yes Vai Su No Palle di neve Oddio Ok Non me lo ricordavo io Manco io Questo si sì, non lo ricordavo Aia Uah. Non è carino Mi ha colpito Quindi si è resettato Cretinata! Basta che gli salti in testa una volta e hai vinto! Perché? Vai! <ride> sono stato colpito, però alla fine mi lanaggiato! Mi ho riuscito a prenderlo! Alla fine! Yes! And done! Ah già, Sei Freddy il freddoloso. Sei entrato tu quindi. Freddy il freddo. Freddy. Ah, freddo. Freddy il loso <ride> Freddy il loso Oddio, veloce. Anche i blocchi di ghiaccio sono veloci. Ah? Non me lo ricordavo affatto. Io sì. Cosa perché lo uccidevamo direttamente all'inizio, quindi vieni. Abbiamo bisogno di tre gomitolo e tu mi hai tolto l'unico che avevo Ma l'ho usato te come gomitolo Corri credo, vai ed è pure una cosa Ora migliore. muori, migliore. muori subito, muori Tanto sta parte è facile da sfidare. Sempre Sempre è stata e eh, sempre lo sarà La cosa più semplice del nel mondo è questa Who knows Perché? Perché? Perché? Perché? Perché mi hai lanciato lì? Non ti ho lanciato lì, tu ti sei lanciato lì allora Ciao Marco abbiamo perso Dammi i Se magari Fai il bravo No non posso morire adesso Ho bisogno di lanciarli No Io ce ne ho un in bocca quindi apro alla prossima cosa oh. farlo ah. Corri lanciali quello lancialo Ma perché non, mi, non mangi me? Perché vieni vieni vieni comunque. idiota Ma perché non lo fai? Non urlare sei tu scemo cioè, Mi detto, lanci ho mi ho lasci detto, stare Ti, ti avevo non ti avevo preso prima perché avevi ancora un gomito Stavo soltanto che di quello Tu mi hai tirato e te sei andato via Oddio no, oh, no. Ora usiamoci a vicenda invece così Si sì, così del moriamo vicino. Io ho uno di vita, 5, 4, 3 Vai, vai, vai, vai, lì già Inizia a sparare Perché devi tu... muoverti Ma devi muoverti cosa? Se avevamo Devi sì. muoverti, devi andare ho veloce Ho l'atto più veloce che potevo Ma smetti di ubicarmi che tu non sei nessun meglio Vai Uccidilo hey, Yes Bene Penultimo boss Scommetto che l'ultimo sarà Kamek Certo ehm, Perché chi pensi, chi pensi che sia? più difficile pensi che sia? Bowser No Bowser non esiste ancora c'è cioè Bowser Junior No C come, fa, come fa Bowser Junior Esiste prima di Bowser Perché Bowser È Bowser Junior Bowser è Bowser Junior eh, Sì ok è Bowser Senior <susurra> Sì, ma questa è una battaglia autoscrolling che eh, non me ne ero mai accorto. Ma come? Sì, io non, non l'ho mai combattuta questa battaglia. Mi devo mangiare, avevo il gomito lì Smettila! Voglio prendere i pallottoli, ma tu stai in mezzo. Ma Aiuto. non è vero, non sto in mezzo, sei tu che continua a prendermi. Sì, buonanotte. È difficile questa battaglia, ok? Non lo è! Oh no! Ehi tira lì giù! In realtà no. Tirare c'è nell'altro? Ma puoi farlo mentre si rialza e ti mostra la schiena Non lo so Una cosa è certa, io lo faccio Lo faccio per lei sì. Mio dio, non riesco mai a schivarlo quello Non lo puoi fare là, devi aspettare che ti viene da, da sinistra Ti venga Vai ora Non posso mirare più veloce Inclinazione Vedi lo posso fare, corri. Oh no, questa è la sala più difficile della scala. Ok. Vieni vieni vieni. Ora è la parte più difficile. No. Nah. Come non ho preso? C'è un pallotto in seriamente. Easy più difficile. Tu ci hai messo un casino di tempo l'altra volta, io non ho mai giocato a questa battaglia. No, mio. No. Ah, l'ho preso io. Yeah, abbiamo finito real, il gioco. Real Estate. Comunque probabilmente finiremo subito prima di, di quello scorso. Quindi potrebbe essere il video più corto questo. Shh. Non parla. Praticamente l'ultimo video è durato tipo no, 15 no. minuti o qualcosa del genere. È durato mezz'ora. Si, sì, è durato mezz'ora nella distrazione. Sì, sì. Wow, usa. So. Bribi. Bebbe. Kill the Bene, stavolta non si deve imbolare nessuno, quindi effettivamente posso fare cose. E posso vincere come ho fatto l'altra volta. Via. Ah oh, no, è la prima parte. Aspetta, diventa la boss battola. Come Com'è che si faceva? Devi. Ti dai i gomitoli e poi. E ti... Ora lo devi colpire, lui si incastra e tu fai così. Il ah, allora. come che si agita quando lo colpisci con il gomitolo Ok Vabbè non potevo fare niente Salta okay. Salta ero 3 miglia di distanza Pensavo che facesse un'onda 2 Ah grazie Bowser 2 Mi sa che è la seconda volta Dai. Ora sono invincibile Bowser okay. e <ride> mi ha ucciso No Cattivo. Cattivo bambino, muori <ride> Cattivo bambino Eat. Eat. Bene, schiva tu Sì, io posso curarmi Cosa Cura. che ora fanno il no, non fanno, fanno tre Non fanno tre, non vedo Dai, vengono, andiamo veloci Mangiami, uccidimi Torni, Andami da lì. Ah no, ora non puoi Ora puoi Yei Ahia, sono stupido Oh mio Dio Guarda, Ci sono altri, io mi suicido, attento Sì, io muoio adesso Perché è velocissimo Cerca di non farlo Ok, tieni okay. tu Aspetta, non lo usare Ora Uccidelo Perché non ci ha dato un gomito? Eh? Potrei darne uno adesso e poi uno dopo Sarebbe stato migliore L'avevo proprio pensato. Sass. Salta. Oh, no, sì, no. No, volevo saltare io. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bye bye. Yeah. Ah, quando ci vai tu, ci devo per forza andare io. Sono un po' ti ho capito. Posso fare così? Sì, sì devi fare così. <ride> ci sei andato. Lo... Volevo solo farmi testa. Um, sì muori. Veloce anche. Molto Ma tempo. Bowser Jr. fa schifo, quindi non ci attacca neanche, guarda. Perché <ride> non, non Ecco a ora. Tempo. Aia. Ora è Stein tu attacco. Perché eh, continua a sì. girarsi? Perché vuole me? Aiuto. Non lo so, io ora <ride> mi faccio uccidere. Sì, Niente. non penso proprio, Marco. Bene, ora aspetta. Secondo, ecco Torna qui. Perché sono incastrato su questo? Dove mio? sono? Ecco? Ucciditi. Ah, ne ho tre, ok. Oddio. Vai, vai, vai, vai, sì, non ne danno queste. tre perché questi gomiti lo so, sono. Lo so, lo so, sono nord. gigantescamente enorme. Guarda quanto sono lontano! Aiutami! Nah. oddio, ok sì, vado. Bye bye. Non allontanarti ancora! Sono dall'altra parte del coso! Aia! Ho fatto il giro intero per venire qui! allora? Oh ma com'è che non riesco a prendere? Scappiamo. ah <ride> ah non sa dove sono fatello bene devo morire velocemente come ti uh, aspetti che Bowser ti attacchi solo per fare un tiro Devo sapere mi salvo io Marco <ride> ma lì sono lì stanno i gomiti qua sta ecco, un gomito lo prendo Che mira è mio dio la mira di non ho l'inclinazione grazie la mira di nonno chat Può fare riferimenti a Tony Che c'entra? Mamma mia. Che c'entra cosa? Non lo c'è. Chuck tanto. Norris, il nonno di Jack Norris, togli. Lo prendo certo, io. Perché il nonno di Chuck Norris si, si chiama Chuck Norris. Vieni qua. Oh my goodness. Sto att prendere. Ok, calma. Come ho fatto a morire? Sì. Preso. Alleluia. Oh no. Oh noes, please don't. Ooh, that was close. Non My andare door. lì dentro, non andare. Stava un gomitolo proprio lì. Ci vado dentro. Ce ne sta uno proprio qui no? E posso prenderlo pure io, no? Che? razza di. Sì. Salvo io. Chi l'ha colpito? Tu oh. Vai, ce ne manca uno solo, lo prendo io qua. No, no. Ciao! No, volevo, volevo io la gloria per una volta. Quale gloria? Tu devi stare fermo, non possiamo permetterci le cavolate. Madonna mia. Mia gloria. gloria! Smettila! Ah. Oddio, sto morendo. No! Basta, io me ne vado, ciao Marco. No! Mia gloria! No! Ah! Dan dan dan dan dan dan dan Sono <ride> un genio. Ok, abbiamo testato Li ho ora. L'ho preso tutti e due tu io. Ah, ti è? Abbiamo no. testato in questo momento. Let's che. Guarda, l'hai vista la barra? Vabbè, che barra? La barra del suono che è arrivata al rosso. Let's um, go. Abbiamo testato ora in questo momento. Che se ti imbolli dopo una battaglia boss, vieni respawnato dopo. <ride> Quindi non, non ci dobbiamo sbollare per forza. Non ho capito niente. Vabbè. Yoshi Dorato, yay! bene, esci. Esci ho detto. E ora posso usare lo Yoshi Dorato ma non mi serve. È tipo, ehi, hey, congratulazioni, hai completato il gioco. Ehi, hey, congratulazioni, hai tutti gli Yoshi, anche se non è vero. Tutti gli Yoshi. Okay. Okay. Uh. Quindi uh, elenco mondi. Dimmi che questo è completo, dimmi che questo è completo. Yeeey! Cos'è questa canzone? Cos'è questa canzone? Sì, Marco. Sig. Questa canzone è Sig Mica di sentire interamente la canzone. Boh, chi amiibo. Dobbiamo sentire il coso degli amiibo. Certo. Vabbè. Vabbè, mostriamoli pure. Uh, no. Prendi l'amibo di Yoshi. No, no. Ecco qua. Questa era l'ultima cosa. Remi, che sei entrato tu. Ok, Beh, ora basta. dobbiamo uscire Sì, esci Vediamo Soltà, per piacere fai entrare a me dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Perché mi hai fatto uscire? Non ho capito Elenco mondi, yeeey Abbiamo completato questo gioco. Abbiamo avuto facciamo. pure il fiore qui Perfetto, quindi aspetta No lo mostriamo nell'Amiibo? No, non ci interessa no? ah. È normale, è lo Yoshi Blue Quindi Isola principale, mondo 1 Mondo 2, mondo 3 Mondo 4, mondo 5 Mondo 6 tutto eh, non hai completato eh. al 100%. E nella prossima parte di Non Yoshi's Holy World inizieremo Undertale. Quindi questo okay. Let's Play è finito. Il nostro primo gioco che porteremo nel canale, non uh, Nintendo. Sì, ok. Quindi niente, ci vediamo al prossimo Let's Play. Questo è stato davvero uno dei Let's Play più duri che abbiamo mai fatto. Il sangue però ha ripagato. Quindi probabilmente non lo so. Non l'ha ripagato per niente, <ride> mi sento vuoto. Ci <ride> mi sento vuoto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.